Zombie Apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutte, come state? Spero bene. Allora, nuovo video! Sì, lo so, che è come sempre. Spero che stiate bene. Spero che. Eh, vi, vi possa piacere questo video. Scusate se intanto mi giro di lama Guarda chi può arrivare, chi può vendere da me, chi viene da me, anzi, che meglio dire. E nulla, ehm, finalmente sto ricominciando a fare altri video, ehm, altri video, altri video che ci più che altro. Mi sono anche truccata perché non potevo stare così, vedete? Sì, devo fare anche le sopracciglia, che non è da meno, queste sopracciglia, vabbè, sono quasi che stanno incrociando, ma facciamo perdere è meglio se vogliamo e se sentite qualche cosa sottofondo sto ascoltando forum barbara, Parombilli e vabbè dettagli e nulla um, aspettate un attimo provo a abbassarla Allora, ho dovuto abbassare per forza perché altrimenti non riuscivo a parlare con voi e non mi concentro su quello che voglio un po' mh, creare con voi Allora, mh, ieri notte, non so cosa che io, no ieri notte, ieri sera più che altro Io ho visto ehm, un programma non tanto carino, non voglio dire di cosa si tratta perché non voglio attestarvi però un, un canale, no, vabbè, un programma una trasmissione sul um, rido, non rido perché c'è poco da ridere, sono seria in questo momento, su, um, non so se si può usare questa parola, però io la utilizzerò lo, lo stesso, insomma delle problematiche sulle donne, problematiche non ti vabbè, io lo, lo dico poi, non so se si può dire, sulla violenza delle donne, eh, eravamo i criminali, eh, stavo guardando, non so se si può dire ma io lo dirò lo stesso se mi bandano il video, pazienza eh, quindi mh, nulla, ho guardato questo programma, questo programma, questa trasmissione con ieri nostra serie, nei pivetti eh. ho la sorella, vabbè va una delle due conduce bene questo programma, questa trasmissione e, e mi piace tanto perché piace nel, modo, nel senso che si spiega abbastanza bene come siamo trattate noi donne dagli uomini e vabbè. Comunque, a parte questo, ieri ho mangiato abbastanza bene, a parte gli i discorsi che sto facendo io. Ho mangiato delle, mh, delle verdure con la, con la carne, con la carne lessa, patate, patate lesse condita con dell'olio aceto e sale si sì, lo so che può interessare però questa è una seduta casalinga come la chiama caterina 4 k ed è witch posizione di bellezza ovvero ehm, è caterina e nulla io la chiamo anche io seduta casalinga anche se non faccio vedere nulla di chissà che però mi piacerebbe molto farvi vedere qualche altra cosa ah, a proposito, lo farò vedere che io qua i tè che bevo, aspettate un secondo, i tè che bevo sono questi, sono questi qui, vedete, questo è i tè che bevo. Uno, questo che ancora non ho aperto finché non consumo gli altri. Litto, non si vedrà mai la macchina, ma guidatevi, il Lipton da quanto? Da 25 filtri verde classico dalla pianta al pianeta vabbè questo è quanto ecco poi a startea eh, da 25 filtri lo stesso questo da quant'era da no, 25 Io, questo 25 fi filtri startea classico questo qua molto buono mi piace assai poi come famiglia sto bevendo molto assai, molto assai, non so se si può dire però questo è un relax tisana presa l'Eurospin, questa la prendo sempre l'Eurospin e mi piace, mi rilassa e da lì non mi, non mi scrollo quando sto bella addormentata come non so cosa, mi, mi distende molto mi aiuta anche per i nervi. Quando sono la noi fruttica o le questa mi distende che è una bellezza. Quindi, top! Tisana, wow! Poi, alla mattina, per non farvi mancare niente, Nesquik da 3,38€. Non sto facendo minimamente la spesa, ma vi faccio vedere quello che mangio tante volte. Allora, 3,38€ di Nesquik, buonissimo, straordinario. Con latte è una bellezza unica. Ma oh, qui non c'era della cammilla, e eh, sì, ma io non avevo voglia di prenderla, vabbè. Ah, come caffè, non prendo orso, ma prendo un caffè, e eh, aspettate un secondo che caffè Suerte serve questo qui, e c'è anche un altro pacco, sarebbe questo qui. Vedete, caffè lavazza, Suerte serve questo, questo qui, Suerte, molto buono. Mentre, mentre, mentre. Ora lo faccio vedere quello che ho mangiato ieri sera, perché sennò sì, non vorrei proprio prendere meno. Aspettate un secondo. Non so cosa si potrà mai vedere, però ci provo. aspettate Allora, eccoci qua. Questo è quello che ho mangiato ieri sera. si sì, vedete, patate lesse, carne e boh, vabbè, Brodo. E mi è piaciuto tantissimo ed è per questo che, eh, vabbè. Credo che... è per questo che ho dormito bene, ma non è, quello, è la sostanza aspettate che mi tiro allora poi ho lavato i piatti, vi stavo dicendo che stamattina ho lavato i piatti ieri appunto mi ho guardato un po' di tv poi mi ho guardato anche un po' di vostri video su youtube e alla fine poi mi andato a dormire un po' troppo tardi, infatti mi erano tutte le sere mi dice che devo dormire un po' più presto perché, tra l'altro, eh, non va bene che dormo troppo, troppo tardi, e poi, ovviamente, mi sveglio che sembro un zombie. <ride> In effetti, è vero, mi sveglio come un zombie. Ma, raga quanto è bello stare sotto le coperte al calduccio, eh, Ma bisogna anche stare, eh, bisogna anche stare eh, a farsi le proprie cose, e via dicendo. Beh, ragazze. Io adesso vi saluto perché devo andare e poi perché sta arrivando gente, quindi ciao. È stato bello, ma io non voglio annoiare troppo. Insomma, riprendo un altro momento, a dopo, anzi, a, a mai, non lo so, vabbè, sto scherzando. E... Cos'altro volevo dire? Niente, dai, a un altro momento se ce la faccio. Allora, eccomi qua. Dunque, riprovo a registrare se non mi interrompe nessuno perché ancora non mi è interrotto nessuno, cioè, non, è non si è recato nessuno qui. Comunque, vi volevo dire che mh, praticamente ieri vi potete vedere cosa ho mangiato ieri sera, e cosa, cosa ho combinato ieri, e poi nulla. Appunto, ho dormito fino a tardi. Cioè, fino a non so, 8, 8 e mezzo in pare. Eh sì, ero un zombie, ma poi vabbè, niente. Mi sono. Mi è venuto un, un dolore che non vi dico alla sciattica, Io ho preso anche qualche antidolorifico perché non ce la facevo veramente, ero distrutta stamattina. Però alla fine mi sono ripresa, già, e niente il trucco che vedete è questo mascara, rimel, blush terra, fondotinta, quello che è no, correttore infallibile, 327 cashmere, un po' di burro cacao appunto l'ho detto mascara non lo so, comunque mm, un po' di tutto cioè, non molto, una pena, basico veloce non ho messo né matita né nulla solo un po' di mascara e un po' di di uniformare le sopracciglia le ho un po' rifatte perché ero ingestibile come erano le mie sopracciglia, cioè non le volevano quasi sapere di farsi rimettere a posto di, di dare una ridimensionata quindi ho preso il gel fissante e l'ho sistemata e vabbè ci sta poi mi ho fatto il letto stamattina non ve l'ho fatto vedere ma vabbè è così mi ho fatto il letto e e niente e così è andata ho, sono riuscita finalmente a ridarmi una bella messa a posto alle mie alle mie, alle mie cose di casa ho fatto la lavate i piatti non so cosa si possa vedere però è inutile che ve lo faccio rivedere perché tanto è sempre la stessa identica cosa ho lavato i piatti tranne che le stoviglie perché tanto c'è dentro il cibo, quindi cosa me lo... Appunto, è inoltre che ve lo dico perché è una cosa stupida sarebbe da dire, però è così. Finché non finiamo il cibo non si pulisce nulla. Scontato, ma è vero. È nulla. Poi, scusate la cosa scontata, ma mi piace parlare con voi. È come un diario questo, anche se è vero che non è... Che non può interessare a nessuno Ma va bene, io parlo lo stesso E niente Poi mi ho pulito questa la tavola tra, quale, tra, tra la quale voi siete appoggiati Tra la tavola e il mio astuccio di scuola Di quando andavo a scuola io Superiori, medie e via discorrendo O no? No, solo le medie e le superiori ho portato questo, questo astuccio Mi sto già sbagliando io Va bene, ok, d'accordo Mm -hmm. <ride> mi stavo già dicendo una balla che non era così no perché alle elementari non l'ho portato è nuovo non dico nuovo di zecca ma alle medie l'ho portato adesso superiori anche ma vabbè niente se mi chiedete se ho fatto l'università no per niente no cosa c'entra questo verso Poh. Non lo so. Comunque no, non ho fatto l'università e non ho avuto intenzione di farne e ne, ne avrò mai voglia di farne. Innanzitutto non sono, come suol dire, una secchiona, però non mi interessa neanche esserlo. Eh, sì, mi piace leggere, mi piace ogni tanto informarmi su quello che, che, che si tratta della, del mondo, via discorrendo, cosa accade intorno a me però non sono tanto interessata a voler, come si dice, come posso dire, a studiare tante altre cose, tipo che ne so, eh, a studiare, eh, ci sono tante categorie no, quando si va all'università, o matematica, o la grammatica, tipo professore di italiano, storia, storia dell'arte, che ne so, geografia, tutte queste robe marketing eh, che ne so ci sono tante categorie io ho fatto ho studiato a 5 anni di tour operator si fa per dire perché vabbè adesso sto qua a dire due cose come perché però mi è piaciuto molto che sono stata alla scuola di, di santa teresa tour operator e, e lì ho avuto modo anche di imparare anche un po' tante cose non tutte le ricordo perché me la memoria è quella, quella che è la mia quindi non, non ci fate caso però mh, mi sono divertita tanto ho avuto tante esperienze di, di, di, di vita quotidiana come suol dire perché all'inizio non avevo manco youtube né facebook né via, discor né via discorrendo Insomma, non avevo tutte queste cose che si possono, che si possono trovare come oggi come prima come oggi voglio dire, scusate, sono un po'... Vabbè, non ci fate caso. Comunque vi stavo dicendo... Ah, Facebook all'inizio c'era, era, viera, Ma non c'è... Vabbè, YouTube era appena nato, come dicono tanti qua su internet. TikTok ancora non c'era, ma non saprei, io non sono molto informata. Anzi, dovrei anche essere informata, più che altro, quando è nato... Non dico proprio YouTube, ma TikTok e Instagram. Ma no, non sono molto interessata, potrei anche interessarmi a quando è nata, vabbè che io sono, non mi ricordo neanche di che generazione sono, se sono A, B, Z, forse sono proprio di quella generazione A, non saprei perché io non sono nata con computer in mano, devo dirvi la verità perché quelli della generazione che sono nati con i computer in mano sono quelli, pare della Z o della B, non mi ricordo. Comunque, non nominiamo certe cose che non mi piace. E, e sì, ragazzi, è così: e, è così che la mia generazione, non tutti sono nati col telefono in mano perché nell'88 e nell'88. 87 tutti erano a ballare in discoteca o a, a giocare con le bambole peggio ancora no peggio ancora no o meglio ancora anzi meglio dire eh, a guardare la tele televisione a guardare la tele sui soldi fanno a mangiare porcheria cioè, tipo patatine queste cose così vabbè io l'88 otto... sto dicendo già stupidaggine comunque pazienza da io nell'88 ero proprio minnina minnina ma via via crescendo mi ricordo di aver conosciuto dalla tele e dico dalla tele tra virgolette, Fiorello eh, e è... non è la rai non è la rai me lo ricordo perché anche non è la rai eh, lo presentò pippo baudo senza non mi ricordo ma anche eh, Fiorello non era male, era un bellissimo ragazzo, per l'amor di Dio, e mi piaceva tantissimo come personaggio. Anche adesso non è brutto come personaggio, era piuttosto simpatico, direi. <ride> ah, ci tengo a dire, la bambina mai cresciuta, ossia Veronica, ti chiami, vero? Sì, se non mi sbaglio, sì, se non erro. Eh, e cambiere piacere che Iglesias le sue canzoni e bailamos e anche quell'altra che ti piacciono, tipo Jay Ax, eh, le canzoni di Fenders e tutte quelle che hai cantato, che hai ascoltato, scusami, mi sono piaciuto piaciute botto, Quindi, top, top, mi sei piaciuta. Brava, Veronica, brava la bambina mai cresciuta. E basta, ragazze. Basterà tutto. E io adesso mi sa che vi porto a vedere che la mia camera è quasi tutta bella quasi è ordinata e via discorrendo quindi a dopo per i saluti finali Allora eccomi qua dunque riprovo a riregistrare se non mi interrompe nessuno perché ancora non mi è interrotto nessuno cioè non, è non si è recato nessuno qui comunque volevo dire che mh,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 è inutile che ve lo faccio rivedere perché tanto è sempre la stessa identica cosa ho lavato i piatti, tranne che le stoviglie perché tanto c'è de dentro il cibo quindi cosa me lo appunto beh. è inutile che ve lo dico perché è una cosa stupida sarebbe da dire però è così, eh, finché, non fin finché non finiamo il cibo non si pulisce nulla scontato ma vero, e <ride> nulla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 Uh, ci sono tante categorie no? quando si fa all'università o matematica o la grammatica tipo professore italiano, storia storia dell'arte che ne so, geografia tutte queste robe eh, marketing eh, che ne so, ci sono tante categorie io ho, fatto, ho studiato a ah, 5 anni di tour operator si fa dire perché vabbè, adesso non sto qua a dire cose come perché però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 di vita quotidiana come sto dire perché all'inizio non avevo manco youtube né facebook né via, né via discorrendo insomma non avevo tutte queste cose qui che si, possono, che si possono trovare come oggi come prima come oggi voglio dire scusate sono un po vabbè non ci fate caso comunque vi stavo dicendo a ah, facebook all'inizio c'era Viera era ma non c'è eh, vabbè youtube era peranato come dicono tanti qua su internet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 la mia generazione non tutti sono nati col telefono in mano perché nell'88 e nell'87 tutti erano a ballare in discoteca o a, a giocare con le bambole. O peggio ancora, no, peggio ancora no, o meglio ancora, anzi, meglio dire eh, a guardare la tele, in tele a guardare la tele sul, sul divano a mangiare porcherie cioè tipo patatine, queste cose così. Vabbè, io nell'88.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 eh, che, che a cambia piacere che Iglesias le sue canzoni e Bailamos e anche quell'altra che ti piacciono, tipo Jazz, eh, le canzoni di e Se tutto quello che hai cantato, che hai ascoltato, scusami, mi sono piaciuto un botto. Quindi, top, top. Mi sei piaciuta. Brava, Veronica, brava, la bambina mai cresciuta. E basta, ragazze. questo era tutto. E io adesso mi sa che vi porto a vedere che la mia camera è quasi tutta bella, quasi è ordinata e via discorrendo. Quindi a dopo per i saluti finali. E niente, questa è la mia camera pulita e ordinata: non si deve più di tanto perché lì ci mettono le mie cose per um, um, profumare i miei piedi. Vabbè, quello lo vedete lì: i pializzanti, i fazzolettini, tutte cose che ho lì e il mio letto già fatto perché non potevo vederlo così sfatto com'era vabbè pensavo di fare i video qui ma invece poi mi sono spostata in cucina tra la cucina e la sala vabbè lì è un vestito che mi ha prestato mia nonna per non sporcarmi quando mi trucco lì c'è la mia attrezzatura per fare video sia su TikTok che su Instagram o anche perché no anche su YouTube lo vedete benissimo eccolo qua il mio specchietto no anzi mio, la mia vetrata dello specchio vedete Olè. ok poi per non poi vedere capo il, il mal di mare la mia borsa il mio um, la mia sitia la mia posizione di trucco eh, e ogni tanto qua vi poggio per truccarmi o anche per creare con voi con voi, <ride> come no con voi questo tipo niente e nulla, tutti i miei prodottini, computer, eh, televisione, eh, eh, proprio un po' di tutto cioè, Quindi non c'è bisogno che ve lo dica. Vabbè, lì non fateci casa, ma quello che capelli ah, va, in bagno, va in bagno, va in bagno, ma non c'è posto, quindi la teniamo tra i miei pigiami nell'armadio nell e niente. Ciao! E niente. Eh, quelle che sono le mie salviettine, per, con le salviettine io ovviamente mi... Eh, I le mani quando mi sporco le, le tonsole di tonzole, di, di ombretti, di, di, eh, sì, di ombretti, basta, nulla, basta. Questo avete visto tutto quanto, dai. E niente ragazze, questo era tutto, veramente tutto per adesso e noi ci si vede al prossimo video eh, se questo video appunto vi è piaciuto perché no vi ricordo di mettere un bel like al video un commentino di supporto soprattutto oltre al like nella sezione commenti come vuol dire sempre con educazione ma educazione veramente <ride> e anche perché no um, se vi va iscrivetevi e attivate la campanella per non ripetere per non perdere i prossimi video eh, aggiornamento sul mio canale youtube seguitemi anche su youtuber melania bassotto su instagram che appunto è youtuber melania398 su tiktok melania eh, make up beauty e anche su facebook come melania bristale o anche sull'altra pagina mia che sarebbe eh, a nome mio sempre di fatevi pensare vabbè niente melania Makeup beauty ciao a presto un bacio.